Sorpresa, la sorpresa non è vero che iniziamo col filmato perché il pocamento non fa niente, neanche no? eh, il microfono, <ride> che... senza microfono. Io ho scritto, Allora, io come ha detto benissimo Michele farò un po' da conduttore, quindi cercherò di non rubare spazio agli autori che meritano ben più attenzione di me ma qualche parola su di loro e sul libro la spendo. Il connubio tra Lapsus e Da Sud è nato ormai qualche anno fa per l'interesse reciproco, o meglio, di Lapsus per Da Sud, che sullo studio e la lotta alle mafie è una storia molto più eh, radicata e di lungo corso, eh, appunto questi due soggetti si sono incontrati sul campo del, dello studio, dell'approfondimento e della conoscenza dei fenomeni mafiosi contemporanei. Da sud in realtà è un'associazione che vive a Roma ma che nasce in Calabria e che ha avuto come dire, la prontezza, l'intelligenza, la, la visione di cominciare a indagare Roma molto prima che Roma esplodesse per quella che tutti quanti abbiamo conosciuto negli ultimi tempi come eh, mafia capitale. Appunto per motivi personali delle varie storie dei componenti dell'associazione molti di questi appunto, ragazzi si sono trasferiti a Roma, oggi quasi tutti fanno i giornalisti, Marco è un, un rappresentante di questi Danilo Chirico un altro Carmen Bogani è un'altra delle autrici del libro insomma tutti i ragazzi che eh, partiti dal sud sono, sono arrivati a Roma e hanno capito con molto anticipo forse perché avevano gli strumenti necessari per, eh, per arrivarci che a Roma covava qualcosa di, di serio, di grosso, di profondo di, di grave, di urgente col che poi appunto si è rivelato essere mafia capitale nei mesi negli anni scorsi questo per dire che loro appunto sono arrivati a Roma e con gli loro strumenti di giovani cresciuti in territori profondamente eh, colpiti eh, da, lungo, da lungo tempo eh, dall'Andrangheta in particolare ma dai fenomeni mafiosi hanno cominciato a indagare sia dal punto di vista delle lotte ma anche dal punto di vista culturale i fenomeni, i fenomeni mafiosi e questo libro come altri eh, sono un po' gli strumenti che loro si danno per comunicare le loro competenze e le loro inchieste Ander non, non è il primo libro collettaneo che da sud pubblica, cioè frutto del lavoro di tanti autori ed è una forma che loro si sono dati per appunto mettere insieme le competenze, le conoscenze e gli interventi di tanti di loro. È anche un modo per non fare semplicemente dell'accademia antimafia, ma per stare sul campo. Questo è un libro che nasce eh, da inchieste fatte in Puglia, in Calabria, eh, in Campania e nella città di Roma. Quindi è un libro che non è appunto semplicemente cosa che non sarebbe affatto fatto sbagliata, ma non è un libro semplicemente di studio, è un libro accademico, è un libro appunto che è frutto del, eh, di terreni calpestati, di suole consumate dai ragazzi di da sud che sono andati proprio a conoscere questo territorio ed in particolare come i giovani stanno venendo colpiti, come le loro vite stanno essendo coinvolte direttamente dalle organizzazioni criminali che, e eh, davvero non la faccio troppo lunga, nella crisi e con la crisi hanno trovato il terreno più fertile possibile società per azioni, eh, le più liquide che possiamo conoscere in questo periodo, società che si fondano sul, eh, sui capitali sporchi, che hanno milioni da investire per stipendiare eh, giovani che in questo momento spesso, quasi sempre, non trovano eh, uno sbocco per le loro vite. Da lì si parte per conoscere appunto come questi giovani trovano nelle organizzazioni criminali del sud Italia, ma e poi faccio un rapidissimo passaggio sul nord, eh, come questi giovani appunto trovano un sistema di welfare vero e proprio nelle organizzazioni criminali la liquidità a cui facevo riferimento prima diventa la base su cui le organizzazioni riescono a, a dare un, una prospettiva, un futuro a questi giovani in un paese dove la disoccupazione giovanile ha tassi ben al di sopra del 10-15% ci si rivolge a chi è in grado di, di fornire spesso un sistema di welfare alternativo da lì appunto questa inchiesta giovani, mafie, e periferie che tiene insieme anche tanti ambiti, l'ambito più prettamente concreto della realtà quotidiana dei quartieri di periferia delle città del sud, ma anche, e qui interviene il rapporto con, con l'Apsus, l'immaginario culturale che sta dietro l'esperienza di questi giovani. Giovani che spesso creano i loro miti, i loro immaginari, il loro eh, universo culturale e anche mitologico, basandosi sui grandi racconti, le grandi storie di personaggi criminali che animano le città del sud. Da sud da, da anni si interroga sugli effetti in maniera molto laica, senza, essere, eh, senza condannare in maniera prioristica o senza venerare in maniera appunto, acritica il ruolo per esempio delle fiction televisive sull'universo, sull'immaginario dei giovani il ruolo di certi film, tutti quanti alla sera prima di dormire ci guardiamo la puntata di Narcos, faccio un esempio banalissimo, piuttosto che siamo stati letteralmente invasati da Gomorra quando, quando è uscita la serie. Ecco, quali sono le conseguenze di questi prodotti culturali sui giovani del sud come del nord Italia? Non c'è scuola della Lombardia dove non si richiamino personaggi e interpreti delle, delle fiction e dei film che oggi vediamo fiction e film che sono cambiati nel tempo si è passati da una filmografia magari più di denuncia come potevano essere i cento passi di alcuni anni fa eccetera eccetera a film che invece mostrano in tutta la loro violenza la, la natura delle organizzazioni criminali ma che non per questo come dire, non smettono di appunto creare universi mitologici che poi vengono imitati questo per arrivare a dire ciò di cui ha scritto Lapsus che invece si è interrogata su uno strumento ancora più potente se volete delle fiction e delle, dei film che sono i videogiochi spesso ci sembra un po' assurdo no? dire ma come i videogiochi influenzano i videogiochi sono uno strumento di una potenza incredibile oggi come oggi si ragiona ormai costantemente di realtà virtuale di realtà aumentata sono termini che ci sembrano stravaganti ci sembrano ancora un po' ufologici no? dice ah, gente che si mette gli occhiali e, e vive nel 3D sono, sono strumenti che da qui a dieci anni saranno molto più diffusi, di qua ancora più diffusi di quanto lo sono già ora e quindi il livello di coinvolgimento fisico, mentale eh, psicologico che un videogioco induce in, un, in una persona sono infinitamente più potenti di quanto lo faccia una fiction televisiva provate a parametrarlo su di voi, pensate a quanto vi coinvolge appunto una fiction e provate ad aumentare esponenzialmente questo effetto. Ecco, su dei giovani, eh, 15 anni, 20 anni, che si affacciano alla, alla vita, come dire, tutte, tutte queste esperienze vanno a formare appunto tutto un, un mondo, un universo, che poi si traduce in un rapporto con la violenza di un certo tipo, in un rapporto con il crimine di un certo tipo, nel, in un rapporto con l'accettare di, di lavorare per alcune organizzazioni di essere parte di alcuni mondi infinitamente più scontate e più semplici di quanto potremmo immaginarci mi ricordo ancora ero bambino giocavo quando sei bambino non pensi a cosa è giusto o sbagliato c'è una strada davanti a te Solo quella e nessun'altra E cresci Coi racconti degli eroi Gli eroi sono quelli che vanno dritti per la loro strada E che non hanno mai paura Tu non hai paura e vuoi giocare E per giocare c'è la strada E pensi che sei fortunato Perché le regole di questo gioco Tu le conosci Onore. Vendetta. Sangue. È da quando ero bambino che non sono più bambino. Del libro insieme a Danilo Chirico, io sono un giornalista del Messaggero, sono di Roma, lavoro a Roma e io e Danilo siamo, facciamo parte dell'Associazione da Sud, abbiamo curato questo, questo volume che vedete qui eh, con il contributo della, della Fondazione per il Sud, questo è un libro in cui noi abbiamo coinvolto moltissimi giornalisti da tutte le parti d'Italia, ovviamente quasi tutti eh, da Roma in giù, quindi abbiamo cercato di, di ricostruire in quest'opera il, il rapporto che lega le organizzazioni criminali e i giovani per giovani intendiamo eh, ragazzi con meno di 18 anni quindi abbiamo cercato di ricostruire questo rapporto con numeri e dati cercando anche di studiare il luogo fisico in cui questo rapporto si salta, che sono le periferie allora, le periferie, ovviamente quando si parla di periferie bisogna introdurre un concetto un tempo la periferia era il luogo geograficamente distante dal centro storico. Adesso noi non possiamo più parlare così di periferie. Le periferie, ogni, ogni luogo dove manca un servizio è una periferia. Io parlo per la mia esperienza, la città di Roma, ci sono zone a pochi metri da, da San Pietro dove, eh, vivono, dove vivono persone senza servizi, Per esempio c'è un accampamento a 300 metri di San Pietro dove vivono i filippini. per cui in ogni luogo, in ogni strada, in ogni, in ogni quartiere è, è possibile una periferia. Noi siamo partiti da un dato, siamo partiti da un dato per quanto riguarda i giovani, siamo partiti dal dato della droga. Allora il 50% dei reati che coinvolge i giovani, gli under 18, sono reati eh, che riguardano gli stupefacenti. Non solo quindi spaccio, ma anche quando ci sono delle rapine, ci sono delle estorsioni. Quasi sempre dietro sono reati legati comunque al mondo della droga. Le organizzazioni criminali hanno fatto un grandissimo investimento in questi ultimi 20 anni sui giovani. Ossia, da una parte le leggi che dopo gli anni 90 hanno messo in carcere i boss, hanno messo al sicuro la vecchia guardia dei boss. Dall'altro il territorio è rimasto scoperto e questo territorio scoperto è stato occupato quasi ovunque da ragazzi giovanissimi. Noi siamo partiti da un dato, come dicevo, che è quello eh, relativo ai reati per droga. Nel 1986, sono primi reati, i primi dati che abbiamo disponibili, erano stati denunciati solamente 500 ragazzi per reati inerenti di stupefacenti. Dieci anni dopo erano circa 2.000, adesso siamo oltre i 6.000 nello scorso anno. Quindi questa dimostrazione che i, i giovani, gli under 18, quindi parliamo di ragazzi di 15-16 anni, sono sempre più parte integrante del, del meccanismo criminale quindi del meccanismo criminale con cui le mafie eh, tradizionali, l'andrang e la camorra, gestiscono il mondo della droga. Questo rapporto molto spesso si, lega, si salda nelle periferie. Perché le periferie? Le periferie sono i luoghi poveri della città, sono i luoghi dove c'è maggiore disoccupazione, sono, sono luoghi dove manca lo Stato, dove mancano gli spazi pubblici, e sono luoghi dove eh, le mafie possono, sono in grado di fare welfare, in qualche modo sono in grado di garantire quel reddito che le istituzioni non sono più in grado di garantire a nessuno. Le organizzazioni criminali hanno un lavoro possibile per tutti, anche per i disabili. Il disabile sulla sedia a rotelle può prendere 50 centesimi a Torbella Monaca con Mascampia solo per confezionare la dose di cocaina. Quindi se fa 5-6 mila dosi diventa un bel bruzzoletto. Le organizzazioni criminali sono in grado di garantire a Torbella Monaca come a Lecce sono in grado di garantire 60 euro per 5 ore di lavoro per un ragazzino che sta seduto sul muretto e che sta lì con gli amici e se passa la polizia avvisa qualcun altro questo è un lavoro che viene pagato 60 euro 60 euro al giorno è una paga quasi da sogno ormai per, per un giovane figuriamoci per un ragazzo di, di pochissimi anni quindi le organizzazioni criminali stanno e, e, si servono ormai sempre più spesso di questi giovani favoriti anche dalla crisi che vive il nostro paese e che ovviamente è una crisi che penalizza moltissimo le giovani generazioni noi abbiamo visto in tutto questo, perché è fondamentale il tema delle periferie che gli stessi quartieri, dove è più massiccio questo ragionamento quindi dove maggiormente le organizzazioni utilizzano questi giovani quindi parliamo di Torbella Monaca a Roma, Ponte di Nona a Scampia nel, in, a Napoli, parliamo dello Zen 2 abbiamo visto che sono quartieri che hanno dei dati in comune Molto simili, la dispersione scolastica quasi sempre superiore al 25% a fronte di una media nazionale del 14%, la disoccupazione che è sempre altissima, quindi laddove gli indicatori sociali sono più bassi le mafie hanno terreno fertile per reclutare le, le giovani leve. A tutto questo, noi abbiamo fatto questo lavoro nella prima parte de, de, del nostro libro, è dedicata a, alla ricostruzione storica del fatto e abbiamo cercato di mettere insieme sia i dati della criminalità, quindi questi che vi ho appena citato, ma anche i dati sulla povertà. Allora, per contrastare questo, questo tipo di fenomeno, ossia quello dei, dei giovani criminali, nel 1997 venne istituito un fondo, una legge, la 285, che era la legge con cui venivano finanziati tutti gli interventi di educativa di strada. Avete più o meno presente di cosa si tratta quando parliamo di educativa di strada, immagino tutti. Sono quegli interventi in cui si cerca di, di mettere in contatto i ragazzi dei quartieri difficili con le realtà del quartiere in qualche modo si cerca di toglierli dalla strada coinvolgendoli in attività più ricreative. Allora, questo fondo nel 1997 era stato finanziato con 48 milioni di euro. Noi abbiamo visto che il, il fenomeno dei giovani che delinquono è aumentato nel, in questi 20 anni. Nonostante ciò, il fondo in 20 anni si è dimezzato. Nel 2015 è stato finanziato con 22 milioni di euro. A tutto questo noi dobbiamo sommare anche altri dati che sono abbastanza sconcertanti sono quelli della spesa pubblica per cultura e per l'istruzione che vedono l'Italia ormai da diversi anni fanalino di coda in tutta Europa e anche le spese per gli interventi sul sociale ci vedono fanalino di coda facciamo un esempio rispetto alla Germania in Italia per ogni bambino vengono spesi lo 0,2% del PIL che diventa l'1,3% se noi sommiamo le spese per il sociale che coinvolgono anche le famiglie in questa voce di spesa in Germania eh, corrisponde all'11% del, del PIL, quindi parliamo di, voi, cioè parliamo di una cifra di gran lunga superiore. Tutti questi fattori incidono notevolmente perché la nostra attenzione come associazione da sud, ma anche come lapsus, quando sentiamo eh, puntualmente balzano agli onori della cronaca le, le storie di Napoli dove i, i, baby, i baby killer, i baby sparatori e ogni volta. I mezzi, di i mezzi di comunicazione ci danno una visione spettacolare di questo fenomeno si concentrano più sull'aspetto dell'immaginario distorto e non si concentrano mai invece sulle cause sociali invece secondo noi l'unico modo in cui si possono affrontare e, e sconfiggere anche le mafie è quello di mettere insieme tutto cioè, non, eh, le mafie non si sconfiggono mandando l'esercito nei quartieri non si sconfiggono, ma non si sconfiggono nemmeno dando un lavoro alle persone e questo lo dico per, per esperienza, perché nella seconda, nella seconda parte del libro noi abbiamo intervistato molti dei, dei giovani criminali, parliamo di ragazzi che a 15 anni sono in grado di guadagnare anche 1.000 o 2.000 euro al giorno, Allora, un ragazzo che guadagna 1.000 2.000 euro al giorno in che modo io riesco a convincerlo che è meglio fare una vita onesta a 1.000 euro al mese forse? E quindi l'aspetto culturale diventa anche fondamentale nel, nel contrasto alle mafie, per questo. E la terza parte della nostra opera è dedicata all'immaginario ed è la parte in cui, in, a cui hanno collaborato eh, soprattutto il laboratorio Lapsus sui videogiochi perché l'immaginario? perché l'immaginario delle mafie eh, viene visto sempre in maniera distorta invece è importante capire il linguaggio delle mafie perché, perché se noi non capiamo il linguaggio delle mafie non capiamo eh, le, le modalità con cui le, le organizzazioni mafiose sono in grado di comunicare con le persone, non possiamo nemmeno, non possiamo nemmeno ribaltare questo, questo discorso, per cui noi assistiamo molto spesso quando c'è la, la fiction di romanzo criminale, quando c'erano questi videogiochi, noi assistiamo sempre a un mare di critiche eh, rispetto a questo tipo di prodotti perché teoricamente eh, favorirebbero la, criminal, la criminalità organizzata. In realtà, Zeno e Sara hanno dimostrato che questo non avviene però per noi è importante questo, eh, ragionare sul linguaggio, sull'immaginario perché l'unico modo, modo per contrastare l'organizzazione criminale sul piano culturale è quello di uscire anche fuori da una logica vecchia di un'antimafia confessionale basata sui martiri perché già le, le mafie utilizzano i martiri come eroi quindi noi abbiamo bisogno per superare questo discorso anche di di, di utilizzare un altro tipo di, di concetti. Come eh, diceva Marco, non soltanto eh, antimafia e mafia basano molto un discorso su. quale due? Un'occinazione eh, una di discorso, ad esempio, legato ai martiri. Uh, abbiamo visto nel nostro studio che spesso uh, gli estremi che vengono presi dalle organizzazioni mafiose uh, si rivergono, si nutrono di quelli che sono gli estremi di autorappresentazione di quello che viene prodotto dalla società non che si considera all'esterno la società mafiosa. Sono simili le forme di discorso pubblico che vengono fatte. Um, ne parlavamo giusto ieri una fiction può prendere ispirazione dalla strada per quello che è la fisionomia e diciamo, la capigliatura ad esempio del protagonista come risultato diceva, diceva Marco tutti i ragazzini che incontra hanno la capigliatura di Gianni sì, Savassano io, la, io lavoro per il messaggero, seguo il tribunale e mi faccio le direttissime ossia i ragazzi che sono fare mentre spacciano, hanno tutti il doppio, la doppia rasatura sembrano fatti in serio è una cosa quindi appunto c'è questo ricircolo di immaginario che non è nuovo, va avanti dai tempi di Scarface in cui appunto l'immaginario è stato più che ripreso dalle varie cosche. E questo per noi è un motivo di grande interesse come studio, soprattutto perché le organizzazioni criminali non basano il loro controllo del territorio soltanto su una superfazione violenta, su un controllo dei capitali appunto e del territorio tramite un'imposizione violenta, ma traggono anche forza dalla comunità. Se non avessero un incontro, violento, sopraffattivo, quanto vogliamo, ma comunque un incontro con la comunità che si può costruire tramite appunto il welfare sociale di cui parlava Mafioso in Poi, contesti. Puoi raccontare quello che ci è successo ieri, in senso. Del, il ieri siamo del stati signore. Appunto ieri parlavamo proprio di questo, del, del welfare mafioso in momenti appunto in contesti di assoluta miseria, in cui la scelta è se mangiare la sera o emigrare e quindi appunto la mafia viene a darmi quasi una possibilità di supporto sociale. Eh, ieri parlavamo di questo, è un signore a Pioltello, in realtà particolare diciamo, dell'Inter al milanese, un signore anziano, ci ha detto nel mio paese in Sicilia, il, era il paese del capo mafia, più importante, e il capo mafia era molto più onesto del, del nostro sindaco. E ha preso il n'è andato. ha preso n'è andato. Questo perché? Perché eh, la mafia da sempre ha, si è imposta anche come appunto una, un organizzatore di quello che è, sono i bisogni sociali e l'ha fatto anche riproponendo quelli che sono eh, luoghi comuni, autorepresentazioni che sono filtrate molto anche nel discorso mainstream sul tema. Tra tutti, ad esempio, il discorso che poi passa nelle generazioni più giovani è il mafioso si pone come ribelle, quasi come la vecchia immagine del brigante, contro uno Stato che non c'è. Quando poi in realtà le infiltrazioni, e i rapporti fra mafia e politica sono più che, più che forti. O anche, ad esempio, un'altra cosa che si sente molto spesso è la mafia comunque non tocchi i bambini. Lo vediamo in questo libro di quanto non solo la mafia si tocchi i bambini, li tocchi come vittime, come oggetti di repressione all'interno delle sue guerre, ma anche come uh, manovalanza, manovalanza che può essere benissimo sacrificata e quindi non, uh, a cui vengono affidati i lavori più, più bassi, più degradanti, diciamo, più, anche più rischiosi. Un altro discorso che è molto lungo da affrontare è la mafia rispetto alle donne. Anche su questo vediamo spesso, non so, una cosa di cui mi stupisco sempre, quando viene arrestata una donna capo clan o comunque all'interno di arresti c'è una donna, c'è sempre un doppio, uno stupore da parte dei media. Eh, da un lato sembra che si scopra che in quel momento che le donne anche le donne delinquono, anche le donne fanno parte di associazioni mafiose e dall'altro c'è sempre una sorta di negazione di quella che è una, una sopraffazione macista anche all'interno e anche di utilizzo delle donne all'interno della mafia come moneta di scambio fra i clan, uh, soprattutto una cosa che riguarda soprattutto l'andrangheta, esatto. in cui è proprio... Dove magari quando l'uomo della famiglia nell'andrangheta è rimasto ancora è, strutturato a livello familiare, quindi quando l'uomo ha è... il controllo dell'andrina lo prende automaticamente la donna esatto. e quindi le, e soprattutto nell'andrangheta la donna continua ad essere eh, centrali ma questo sta avvenendo anche a Roma ad esempio. Tre mesi fa è stata arrestata una famiglia composta solamente da donne perché gli uomini erano tutti in carcere, composta da quattro donne, tutte accusate per spaccio. il e a quattro. Esatto. E gli hanno contestato l'articolo 7, che è l'aggravante la, la, dell'associazione mafiosa e questa era una delle tante gang che spacciava, composta interamente da donne, per cui anche le donne come i giovani. Eh, sono sempre più centrali, loro in genere fanno parte, scusami fanno parte come dicevo della manovalanza scura, le donne vengono dati, e questo succede a Roma ma anche a Napoli, i lavori quelli più, più semplici con le mani, come appunto fare le bustine per le, per le dosi di cocaina, tagliare, pesare, sono i lavori più tranquilli dove uno può dare alla signora anche anziana e se ne occupa lei, quindi anche le donne sono centrali, sia ai ruoli di potere che ai ruoli minori che garantiscono un piccolo reddito. E, uh, un, del, diciamo, un altro degli stilemi che viene spesso ripetuto è la mafia è temporale, è temporale perché ci perché è un perché è un fenomeno culturale che fa parte di una certa visione della società meridionale e questo viene spesso ripetuto, l'abbiamo visto anche ripetuto da un noto giornalista in tv che ha definito la mafia un comportamento familistico amorale italiano. Eh, Questa immagine non viene soltanto ripetuta dai media, viene anche ripetuta dalla mafia stessa. Presentarsi come qualcosa che non ha mai avuto inizio vuol dire presentarsi come qualcosa che non può avere fine. E quindi appunto questo diciamo, è ciò che ci ha interessato maggiormente come storici perché ci mettiamo più nel nostro campo e che abbiamo anche affrontato con la mossa 900 criminale. E durante questa mossa abbiamo anche potuto iniziare a analizzare quella che è l'autorappresentazione. Un'autorappresentazione che appunto come dicevamo vive di ricircolo fra società, produzione e appunto fruitori anche mafiosi e che quindi abbiamo deciso di affrontare in una parte considerata al momento inedita anche se in realtà vedremo, come dirà Zeno, ormai ha una lunga storia quella appunto del videogioco ma allora... un'annetta e mezzo fa da Sud ci chiese di iscrivere questo pezzo su, nella parte dell'immaginario per questo libro sui videogiochi e noi abbiamo accolto la battaglia Posso farti? No? La parte dell'immaginario, oltre ai videogiochi, riguarda anche il cinema e i social network, quindi abbiamo cercato un po' di, di studiare diversi aspetti attraverso cui l'immaginario delle mafie si estrinseca. Come mai avete scelto loro come partner? Non dica di Ci siamo conosciuti eh, per cosa che, a due anni fa alla prima presentazione che abbiamo fatto, alla prima inaugurazione che abbiamo avuto la nostra mostra con Criminale. Diciamo che noi di Lapsus utilizziamo la storia non soltanto come... a volte la storia passa come una scienza puramente aneddotica, ma invece noi la viviamo più come una scienza sociale e come una cassetta degli attrezzi con cui eh, comprendere l'attualità e magari guardare anche al futuro. Quindi noi ci occupiamo, se sia storia, ci occupiamo di storia, la mostra parte da, dall'Unità d'Italia e si ferma agli anni 90, primissime anni 2000 anzi. Però cerchiamo di dare ad esempio a tutto il fenomeno mafioso una prospettiva di come di come si è evoluto, di, di come le tre principali organizzazioni criminali siano evolute, di che sconfitte hanno avuto, eh, delle, delle difficoltà che hanno incontrato, di come hanno dovuto cambiare per adattarsi alla società a sopravvivere eh, anche ai loro stessi schemi. Comunque le mafie sono in costante evoluzione pur mantenendo sempre una, una certa tradizione eh, di, di, diciamo di lungo corso. Quindi con Da Sud ci siamo incontrati su questo tema, loro si occupano di sociale, Vabbè, ah da giornalisti loro fanno un lavoro diverso, molto l'attualità, pancia a terra, fanno inchieste, però, insomma, siamo stati in amore d'accordo fin dal primo giorno. E quindi, in qualche maniera, vengo anche al... appunto perché siamo stati coinvolti nei videogiochi, nel, nel discorso dell'immaginario. La questione è che la lotta alla mafia si combatte anche nell'immaginario. Noi facciamo un laboratorio didattico nelle scuole e durante... quando esponiamo la mostra portiamo anche un sacco di scolareschi a vedere la mostra. E molti ragazzi dicono spesso... Eh, ma la mafia è invincibile, oppure la mafia esiste da sempre, questa parte qua entra tutta nell'immaginario, nel senso una percezione di come il singolo ragazzo o adulto percepisce il fenomeno mafioso, viene da sé che se uno lo percepisce come immortale, invincibile da sempre, il fenomeno ci deve convivere, non è, non è sconfiggibile, questo eh, appunto pur rientrando pienamente nell'immaginario fa sì che una persona si, si approcci al tema in una maniera completamente differente. Dove, appunto, non è possibile vincere. La buona mafia c'è e ci sarà per sempre. Come la Juve. Come la Juve. <ride> da storici, però, ci siamo anche approcciati a un tema un filo differente. Perché il videogioco è forse il medium più, più recente. Uh, molti pensano che il videogioco sia una cosa molto recente. Invece, è una storia che risale a 50 anni fa e in maniera diciamo oramai grandiosa da 35-40 anni però era un pochino fuori dai nostri schemi quindi abbiamo iniziato con la cosa che si fa sempre quando si inizia a studiare un nuovo tema e abbiamo iniziato a cercare la letteratura scientifica eh, tutti i saggi che sono stati scritti in, in italiano e in inglese, le in lingue che conoscevamo ad ora sul tema mafia e videogiochi e non abbiamo trovato niente cioè il vuoto assoluto non abbiamo mai trovato un singolo testo che parlasse del tema quindi uh, questa è stata la prima grossa che difficoltà che abbiamo incontrato la seconda cosa di cui ci siamo resi conto subito è che sia nel dibattito mediatico che nel dibattito scientifico quando si parla di videogiochi e criminalità si parla soltanto di il ponte che c'è tra, tra, tra i videogiochi e la violenza uh, questo è un retaggio, un'accusa politica che venne fatta fin da, dagli anni Ottanta dai primi videogiochi in cui si commettevano atti violenti in cui appunto si pensava, tutto per partito preso, non perché ci fossero analisi o studi sul tema che uh, il videogioco facesse diventare violenti ragazzi e fosse causa della criminalità sono stati fatti un sacco di, di, di saggi, soprattutto nei primi anni 90 che andavano a, a sostegno di questa tesi abbiamo poi visto però che tutta la saggistica recente ha completamente smontato questa cosa non c'è alcun collegamento tra, tra videogiochi e criminalità Ciò nonostante questo rimane il principale filone di studi nella parte scientifica e nella parte mediatica si parla sempre solo di questo. Uh, proprio questo tema, ad esempio, ieri stavo parlando di questo a Piotello e un ragazzo interviene subito nero per, perché pensava stessi andando appunto ad attaccare i videogiochi perché, perché causa della violenza, dicendo, eh, io ho visto il, quando è uscito il nuovo GTA, che è un videogioco che parla di criminalità organizzata, striscia la notizia subito accusata dicendo che i videogiochi portano la violenza secondo me è sbagliato perché, anzi porta un ragionamento critico perché i personaggi hanno tutti quanti delle vite disperate e molti di loro finiscono male e anzi visto in un'altra ottica aiuta a capire il fenomeno io vabbè l'ho ringraziato però è per dire appunto come tuttora permane una visione dei videogiochi antica nel senso tuttora il dibattito che è iniziato negli anni 80 nel mainstream, chiamiamolo così, e permane, quindi il nostro saggio che è della parla di mafia e videogiochi un pochino si è spostato, abbiamo iniziato a vedere i videogiochi che, che contengono dentro la criminalità organizzata, perché i videogiochi proprio sulle mafie italiane non esistono, esistono parecchi sulla mafia italoamericana. E, e a vedere un attimo di come trattano il tema, ovviamente i videogiochi hanno una circolarità, essendo particolarmente visivi drenano completamente l'immaginario del cinema, soprattutto. E qua arriva il vero terreno di sconto che ci sono i videogiochi. Essendo il videogioco un medium come un altro, anzi con una certa potenza perché spesso all'interno del videogioco bisogna compiere scelte morali, seguire la trama può essere fondamentale per capire come andare avanti, quindi sveglia tantissimo l'attenzione di chi ci gioca. Abbiamo visto come... Saccheggiando il cinema spesso iniziano a trattare magari il tema della mafia in una maniera un po' naif, in una maniera un po' semplicistica. Mafia 2 è un videogioco molto celebre eh, di mafia, in Italia ha venduto più di 100.000 copie. Il film si apre con il protagonista che combatte in Sicilia nella seconda guerra mondiale, come, come americano però, perché lui è italiano-americano combatte in Sicilia e a un certo punto insomma, viene, viene preso dai fascisti che stanno giustiziando tutti quanti i feriti americani che hanno sul posto, lui si salva perché arriva in quel momento lì, in Deus Ex Machina, un uh, Don Calò, capo della mafia siciliana, effettivamente capo della mafia siciliana allora, che dice, parlando in siciliano, doppiatura originale tra l'altro americana, dice ai soldati fascisti di gettare le armi perché lui, uomo d'onore, è garantisce che non gli sarà fatto alcun male e che insomma, gli americani salveranno la situazione. Questo è un falso storico uh, molto forte, che nella, nella cultura americana è molto forte. Uh, sappiamo che è andata così, sappiamo che gli alleati hanno chiesto aiuto effettivamente ai mafiosi per uh, prendere le spie naziste che mettevano le bombe a porto di New York, ma non sono stati, dei uh, non sono stati aiutati dai mafiosi nello sbarco in Sicilia. Soltanto che di questo videogioco, che è stato venduto in 100.000 copie, più le copie scaricate illegalmente, più gli amici che hanno guardato gli amici giocare, non ne ha parlato nessuno. Circa un anno fa è uscito il film di piff che ha parlato dello in Sicilia, e il film di piff riprende questo stereotipo, apriti cielo, un sacco di storici sui giornali sono messi a scrivere dicendo guarda che tu stai dicendo delle boiate pazzesche e non è andata così. Abbiamo visto che è qua che sta il vero problema. Dietro una critica molto vecchia e naif che appunto il videogioco porti la violenza, spinga la criminalità violenta i giovani che ci giocano, perché combattono all'interno di questi, uccidono all'interno di questi giochi, non capiscono che uh, nel giocare, nell'atto ludico del videogioco c'è magari l'uccidere, ma il ragazzino sa perfettamente che sta giocando a un gioco e non ha alcuna intenzione di fare del male a qualcuno. Magari però non è gli strumenti invece per eh, il messaggio culturale che il videogioco passa soltanto che nel eh, chiamiamolo mainstream, nel dibattito mediatico pubblico, che è fermo a, a, alla, alla critica che dicevo prima, non, non intervengono gli strumenti eh, culturali, di, diciamo il presidio culturale di, di difesa di questi temi. Questo fa sì che un'intera fetta di, di fruttori sia completamente scoperta da questo tema perché nel pubblico non se ne parla normalmente. Ora, allora, sui videogiochi bisogna un paio di numeri bisogna darli, perché molti non lo sanno, ma l'industria dei videogiochi è l'industria culturale più grossa del mondo, è quella che muove più economia in assoluta, ha superato il cinema già da 4 anni, l'età media dei videogiocatori è 30 anni, non sono i ragazzini come molti pensano, anzi nella fascia quella della mia età, 25-35 anni, è molto, sono molti di più i giocatori della mia età che i bambini che vanno dai 6 ai 15 anni. Quindi... Questo secondo noi è molto interessante perché appunto il videogioco, l'altro stigma sociale che è addosso è che sia semplicemente un gioco, viene trattato nel dibattito mediatico come fosse il soldatino di piombo che, che va a comprare. Non è così, perché nel videogioco c'è una trama, c'è uno spessore psicologico dei personaggi, ci sono delle azioni da compiere, ci sono delle, delle scelte, magari spesso anche molto difficili, molto anche difficili moralmente, ci sono un sacco di videogiochi che giocano su una moralità molto dubbia in cui davanti a un contesto molto complesso non c'è il, il bene e il male e bisogna prendere una strada che in qualsiasi direzione si prenderà avrà delle conseguenze negative e se tu magari ti sei appassionato al personaggio o a quello che sei aggiunto nella storia, ci può rimanere male per quello che accade dopo perché comunque interviene un coinvolgimento emotivo né più né meno che nel cinema anzi in alcuni casi maggiore del cinema Posso farti una domanda? Come Zio? no, vai Lo studio, studio dell'immaginario eh, che, che sta nel libro è molto importante secondo tutti noi perché serve a svelare i falsi miti della mafia perché dal nostro punto di vista per raccontare anche la mafia ai ragazzi che poi eh, il nostro libro è rivolto agli adulti ma cerca anche di raccontare il mondo dei ragazzi si deve partire innanzitutto dallo spadare tutti i falsi miti che circondano la mafia come diceva, diceva anche Sara secondo te è possibile questa cosa? Cioè, eh, quanto condizionano i falsi miti anche il videogame o il cinema? ma allora secondo me c'è una cosa che è molto importante nel senso penso sia Cioè, non penso. è ovvio e scontato perché c'è anche molta letteratura in questo caso scientifica sul tema che certamente un ragazzo non sceglierà mai la strada della criminalità perché guarda film o gioca di videogiochi penso... ci sono state anche interrogazioni parlamentari ci sono state anche interrogazioni parlamentari eh, spesso ritenute diciamo, dagli specialisti del, del, del settore delle boiate assurde la questione è un'altra è e qua si torna alla prima parte. È il contesto sociale che condiziona il fatto che una persona intraprenda certe strade perché magari, insomma, ha una vita particolarmente difficile e deve fare scelte molto difficili. Quindi la, la questione semmai, è semmai un'altra: la battaglia del culturale. Per questo, anche ieri la una è una battaglia di secondo livello, però comunque è importante, nel senso. Uno è quello che dicevo prima: se un ragazzo è convinto che la mafia è imbattibile, anche perché magari è un messaggio ricordato dai media, da dai giochi che gioca, dai film che guarda, dalle da, da, da, da, da, da, da fiction che. Anche perché che tutti gli eroi contro la mafia muoiono. Quindi questa è una cosa che impatta Anche sì, assolutamente. contribuisce eh, ad alimentare il mito della mafia, cioè chi prova a combattere la mafia prima o poi muore. Beh, ma certamente nello stereotipo della mafia invincibile c'è anche tutto il resto, vuol dire che si vendica sempre non c'è fuga dalla sua, dalla sua vendetta questo è un altro mito di cui molti ne sono convinti se si denuncia la mafia sicuramente la si paga con la vita molto cara questa cosa qua dove sicuramente i mafiosi si applicano per, per questa cosa perché il terrore è sicuramente uno strumento però non è vero al 100% sarà una strage ogni anno e, cioè più, più di quello che è quindi grazie No, anche okay. la questione che, uh, che dicevo della, della battaglia culturale, che poi rientra al discorso della circolarità. Magari un ragazzo prende la strada, diciamo la cattiva strada, semplifichiamo in questa maniera, prende la cattiva strada, però poi magari anche per uh, mettersi a posto con una sua morale che va a prendere, ovviamente prende spunto poi da quello che c'è intorno quindi non soltanto dal mondo degli adulti o degli altri criminali che, che frequenta ma anche da, dalla fiction sì. cioè anche che prendere degli, degli eroi negativi può essere sicuramente una, un, uno strumento con cui eh, autogiustificarsi so okay. No, allora un applauso per Zen Vuole, farci, vuole fare domande anche non intelligenti eh. no anche perché non, non esistono domande stupide se non la fa è, è perché vuole un chiarimento l'esempio di Roma è un esempio in questo momento mi verrebbe da dire fortemente depressivo cioè si fa fatica a vedere eh, una via d'uscita perché vado alla domanda eh, nel momento in cui intraprendi una strada degradante sembra quasi non poterci essere fine, non poterci essere un'inversione di rotta, ora non, non voglio assolutamente fare il catastrofista, però da giornalista, da curatore e coautore del libro, da attivista di Da Sud, che antidoti vedi e vedete eh, voi su questa strada, e non te lo dico per smontarti la risposta, ma come dire, senza appellarsi solo ed esclusivamente ad una... Primavera culturale, che è imprescindibile, ripeto, non, non vorrei passare per, per, per ipernegativo, per, però come dire, stando, stando sul campo, come. Mh, magari zero da fuori, la vedete meglio. So. O magari esatto. <ride> però come. come da un lato vi date gli anticorpi per sopravvivere, per tenere botta, e dall'altro eh, che ragionamenti state facendo voi che? In questo momento vedete una realtà molto più profonda di quella che potremmo vedere noi in Milano come dicevo prima. Okay, Prova a risponderti ma non ti risponderò. Allora, a Roma la situazione è molto complessa. Per quanto riguarda il, quello che tu hai chiamato degrado, l'hai usata questa parola? Sì. Allora, il degrado, quello che Martino ha chiamato degrado è in atto ormai da, da qualche anno ma è, è anche una conseguenza di tutte le, le logiche di spendi in Rio a livello nazionale. In una città dove si è sempre speso più, di più delle risorse in una città dove si è sempre speso circa il 30% in più delle risorse disponibili è ovvio che non potendo, potendo fare più questo la città immediatamente crolla e il crollo sui servizi Lizzi, poi si ripercuote sui più deboli apro una piccola parentesi sulle case popolari che sono poi eh, i, i, i, i grandi caseggiati di case popolari sono poi il tema che unisce tutta l'Italia è il tema che lega anche giovani, mafia e criminalità perché le, i grandi caseggiati di case popolari come Torbella Monaca, Ponte di Nona, Scampia, Lozen qui a Milano che, che cosa vedi che è nato negli anni 80? Negli anni o prima fra il 70 e l'80 sono, sono, eh, sono tutte zone che riflettono direttamente di questa crisi perché sono stati tagliati moltissimi servizi perché il tema della casa a Roma soprattutto è esplosivo ci sono quasi 40.000 persone senza casa in una città dove ci sono almeno 100.000 case vuote quindi un, la, dal punto di vista sociale la città è, è fuori controllo la politica non è in grado in questo momento di fronteggiare, eh, fronteggiare quelli che sono i temi noi come associazione da sud abbiamo, deciso di lavorare, abbiamo scelto un territorio che è il territorio città del quadraro che è il territorio quello dei funerali di casa monica quello dove quello che due anni fa venne sorvolato da un aereo che lanciava elicotteri che lanciava petali, da un elicottero che lanciava petali e dove il boss e dove tutta la, la via tuscolana venne bloccata per dare l'ultimo saluto al boss di casa monica questa è una zona molto popolata è una zona dove ci sono tassi di occupazione altissimi più alti di roma e noi abbiamo iniziato a lavorare in questa, in questa zona abbiamo, questo poi Danilo lo avrebbe spiegato meglio perché io non, non curo direttamente questo aspetto abbiamo, siamo entrati in una scuola ci siamo presi carico di ristrutturare il teatro siamo, eh, abbiamo rimesso, ripreso una biblioteca di questa scuola abbandonata questo è un istituto tecnico quindi l'abbiamo iniziata a far lavorare dopo dieci anni con l'obiettivo di aprire la poi al quartiere quindi l'unico modo in questo momento è lavorare con le la realtà locali perché dal punto di vista centrale è molto difficile. Cosa mi curiosisce? Adesso Marco tu parlavi del fatto che il tema delle case popolari è centrale, no, il tema delle case popolari anche, è anche un territorio del paesaggio, il tema di politiche che mettono lì dentro persone che non hanno affitti diciamo, eterni, cioè un tema non c'è il cambio, c'è anche una sorta di impronta forte nel. nel del inserire queste persone in, un, in una condizione eterna di struttura di, di, di, di no, si chiama in Italia si chiama emergenza di emergenza, allora questa cosa avviene nelle case popolari avviene nelle case popolari anche Milano in forma credo anche minore rispetto a quello che avviene a Roma però è anche vero che nelle periferie però succedono anche azioni, progetti che nascono dal basso che forse di più a Milano rispetto a Roma che in realtà cambiano anche quello stereotipo che vuole sempre la periferia come luogo Quello che la domanda è è vero che succede nelle case popolari molto di più? cioè quello che voi avete raccontato allora nelle case popolari, popolari lì è politica, no, è nelle case popolari è una questione politica no, nelle case popolari è successa una cosa c'è stato un fenomeno in particolare io soprattutto vi faccio riferimento a Torbella Monaca a Scampia quindi Torbella Monaca a Roma Scampia a Napoli e allo zen di Palermo allora le case popolari eh, sono state generalmente le assegnazioni sono state fatte prima che venissero comple com completate, le completate le case e le ha gestite in molti casi la criminalità organizzata questo che ha comportato che eh, formalmente a Scampia come allo zen di Palermo non sono neanche state com non sono ne nemmeno state com eh, completate le infrastrutture primarie per cui formalmente gli inclini sono quasi tutti abusivi questo ha comportato uno stato di precarietà totale e anche di, di disinteresse rispetto alla questione, cioè, le, le, la, criminalità, la criminalità organizzata ha gestito sin, dagli, sin dalla genesi eh, i processi eh, di vita nelle case popolari, poi c'è un altro fattore come a Roma, a Roma le case popolari si reggono sugli, sugli occupanti, cioè gli occupanti sono gli unici che pagano la retta e con le rette pagate dagli occupanti praticamente si, si regge in piedi il sistema qualora dovessero essere mandati via gli occupanti con le rette dei poveri il sistema delle case popolari romani crollerebbe immediatamente e questo è un, è un fatto incredibile perché è stata data la casa anche con, con concetti sbagliati che magari persone che hanno 10 euro, 15 euro d'affitti al mese che sono gli affitti più bassi che troviamo a Roma non l'hanno mai pagati Mo, questo io non, non vorrei essere un improver però cioè, è, è stata data la casa è, proprio questa cosa che la, la casa è un, oltre ad essere un diritto è un, un dovere che deve dare lo Stato io è una cosa che condivido però la situazione è che l'istituto delle case popolari romano si regge solamente sugli occupanti perché le persone che hanno piano titolo sono la, non, non pagano la, la quota e questo è un aspetto particolare poi, che non si possono eh, liberare le case per, per chi ha veramente bisogno perché se, li, se diamo le case a chi ne ha veramente bisogno fallisce tutto, le case vanno in mano alle banche e questo è un aspetto paradossale che noi ritroviamo a Roma eh, sta succedendo e, no, per quanto riguarda invece quello che diceva Federica è vero Nelle, ovviamente nei quartieri popolari sono stati fatti moltissimi investimenti anche a Torbella Monaca venne fatto vent'anni fa un progetto europeo bellissimo, il progetto Urban con cui venne costruito il teatro, il teatro lo diedero a Michele Placido, però invece di Faccia e Cultura ci ha fatto le, il teatro di posa di romanzo criminale, quindi il teatro era chiuso, però lui... cioè, i progetti ci stanno purtroppo è, molto spesso vengono, è, funzionano solo se coinvolgono realtà locali, quando invece vengono fatti dei progetti spot è, è difficile che abbiano risultati. Io nel libro ho provato anche a elencare brevemente... I, tutti i vari piani che nel corso degli ultimi 30 anni sono stati fatti per le periferie, il primo credo risalga addirittura al 1980, quindi le periferie nascono più o meno nel, intorno agli anni 60-70 e già erano un'emergenza. Questi quartieri qui, a differenza di quelle, eh, de, delle periferie nate spontaneamente, sono quelli che destano più problemi, perché le periferie quelle nate, più, nate spontaneamente in realtà eh, sono costruite sull'autogoverno dei territori e dei cittadini. Quindi, anche se non ci sono i servizi essenziali, c'è una, una, una rete sociale che compensa il tutto. I, piani urbanistici, come I grandi piani urbanistici pensati per dare la casa agli italiani invece hanno fallito completamente. Noi ci troviamo in un quartiere come Zen2, dove abitano circa 20.000 abitanti, non vorrei sbagliare, e non ci sono negozi, cioè ci sono due spacci. Abbiamo di fronte quartieri come Ponte di Nona, che è un nuovo quartiere. È nato a Roma negli ultimi vent'anni, dove non ci sono parchi pubblici oppure ci sono tutti gli spazi pubblici. Sarebbe per... parco? No, ce ne stanno due, ma siccome sono in. C'è una lite fra l'Ater, che è una delle realtà che gestisce i parchi, e il Comune di Roma, quindi il Comune di Roma non vuole spendere i soldi e non lo prende in carico. L'Ater dice io ormai l'ho realizzato, non mi interessa più quindi c'è un parco con un lago bellissimo dove la gente ci ha buttato i motori bruciati però due, anni, però due anni fa i cittadini stessi avevano occupato il parco sì, sì. avevano fatto quella questione lì però non è... no non ma non hanno... puntualmente che... loro lo... cioè ormai sono 10 anni... cosa un successo che ha fatto la farmacia? Sì, ma la farmacia ha dovuto... io conosco bene la zona, la farmacia ha preso un delinquente di zona gli hanno dato uno stipendio e questo qui stava col suo cane lupo tutto il giorno e la farmacia ha funzionato perché c'era uno a proteggerla cioè e quindi cioè io ci abito quindi si reggeva su quello perché c'era il bandito fuori che garantiva per tutti e quando non c'era lui puntualmente la notte quelli facevano il turno notturno arrivava il tossico che voleva le e minacciava tutti per cui è anche difficile per un per un commercio. Prima della farmacia aveva aperto, ad esempio, questa è una, è una battuta, è un negozio di articoli calabresi tipici. Cioè, in una zona dove non c'è nulla, non c'è un supermercato, non c'è niente, apre un negozio di articoli calabresi. Lei, <ride> e, cioè, allora, e questo qua l'hanno trovato, c'è avuto dei problemi con la cocaina, l'hanno trovato morto stacchito dentro al negozio, ovviamente è morto di infarto, però parliamo di un... non si è mai capito che facesse questo, però... In, in una zona dove abitano 20.000 abitanti senza un, cento, senza un centro di aggregazione senza negozi l'unico negozio CAPRE è, è abbastanza singolare perché, che nessuno sia andato a, a vedere cioè che le istituzioni nemmeno si interessino perché? Oh, ma no, appunto no, cioè, cioè, cioè, io ci sto lavorando proprio le cose e mi ha colpito cioè, io quella, la prima volta sono andato lì e alle due del tre ho diciamo, pomeriggio dovevo girare sportato eh, da quelli di Save the Children perché non potevano andare in giro a fare le foto no, perché mi hanno detto che Santoro è andato lì, ha ah, strumentalizzato esatto, la situazione, sì, che sì. loro sono incazzati a morte con tutti i giornalisti eccetera eccetera però c'è la cosa che mi ha colpito a me è stata effettivamente lavorando poi tra l'altro sulla scuola elementare primaria dei ragazzi lì in realtà però beh, vedi giustamente che c'è lo stato ah, a dieci anni questi ma per li libera tutti e vedete dove andare sì. e due perché io non so quanto sia la percentuale dei ragazzetti, ma per la mia, per la mia personale esperienza, avendo visto dalla scuola dove è fatto, conosco il quartiere, io sono stupito che non sia il 100% dei ragazzetti che si mettono a delinquere. No, il è una delle realtà più vicine al contesto napoletano noi e anche a Pugliese. Noi, sia in Puglia che a Napoli, abbiamo la, quasi tutto lo spaccio in strada e, e affidato ai ragazzi. Cioè a Napoli, in particolare, ci sono. 50 differenti gang, io lo chiamo baby gang in genere sono anche armati o almeno uno di loro è sempre armato che si contendono il territorio normalmente ogni, ogni, ogni gang è collegata a qualcuno a fa qualche famiglia che sta in carcere quindi in qualche modo li tengono il terreno caldo e sono tutte organizzazioni molto giovanissime sono, e, e sono molto difficili anche da controllare e sono molto più pericolose perché a differenza dei, delle vecchie dei, dei capi non sono strutturati quindi eh, sono violentissimi e non sono gestibili per quanto riguarda Ponte di Nonna dove dice lui che è Roma dieci anni fa Ponte di Nonna 12 anni fa venne aperta una succursale di un liceo, di un liceo scientifico da spostato da Torbella Monaca quindi eh, diciamo sono molto vicini e dopo un anno il liceo venne chiuso perché i ragazzi puntualmente venivano bullizzati alla fermata e dovevano essere scortati sia all'andata che al ritorno perché arrivavano i banditi gli spegnevano la sigaretta sull'orecchio, cioè cose proprio da, da teppismo, da film americano anni Ottanta. Però questo comp ha comportato, cioè, questi ragazzi sono riusciti a fermare alla fine una sposa sono riusciti a far chiudere una scuola e quindi eh, questo è l'aspetto più importante. La stessa cosa successe eh, 15 anni fa con un centro commerciale. Eh, C'era questo centro commerciale eh, in questo quartiere dove... Ehm, entravano i ragazzi col motorino a gruppi di 5, 6 tutti compatti, una cinquantina di ragazzi tutti col motorino arrivavano in massa e si rubavano tutto per disperazione hanno chiuso il centro commerciale quindi le, le istituzioni eh, hanno avuto difficoltà anche perché in molti di questi quartieri nuovi eh, mancano dei presidi, anche delle forze dell'ordine perché mancando gli spazi pubblici non è che mancano solo per i ragazzi o per le donne, mancano anche per la polizia e quindi sono un genere di quartieri dove non, non esiste un, un posto di, di polizia che non serve a niente poi però almeno fa prima è arrivata se ci succede qualcosa Scusate, ho... ma comunque non è un caso che i soldi per le periferie dati dal governo in questo ultimo slot di, siano stati assegnati quando mentre in Italia c'erano le elezioni e i sindaci non erano neanche insediati e di conseguenza questo è proprio l'indice della politica che ragiona per sport ragiona per... Cioè, noi abbiamo i piani Prus eh, che sono del 97 che erano, prevenivano degli interventi misto pubblico privato in eh, tutta Italia erano previsti interventi di almeno 5-6 miliardi di, di euro è stato realizzato solo il 22% degli interventi ad esempio a Palermo sei mesi fa hanno votato, è stato votato in Consiglio Comunale la piazza che doveva essere realizzata con i fondi CRUS a 20 anni dal, dal, dal, dal, dal finanziamento dei fondi, quindi c'è anche un problema burocratico, cioè le periferie costituiscono un'emergenza costante. Anche quando vengono sbloccati i fondi per la riqualificazione urbana, di fatto ci, ci vogliono fra i 10 e i 20 anni per, per vedere le opere e nel frattempo il contesto è completamente cambiato, cioè noi adesso in molti quartieri ci troviamo magari che vent'anni fa il problema erano i giovani, adesso sono gli anziani, per cui si vanno a costruire centri giovanili dove servirebbe un posto per anziani e viceversa. Questo Marco rientra perfettamente però anche nella dimensione della rappresentanza in Italia, non solo, cioè di come funziona molto bene alla fine tener vivo un'emergenza perché è il tuo core business nella migliore delle ipotesi, nella peggiore è il tuo osservatorio di voto, di scambio sull'aiuto a breve. Però io volevo dire un paio di cose, anche io prima un'osservazione e poi una domanda risponderà a Martino eh, insomma, è un po' più per te per, tu, anziato, per te, però sì, per l'anzianità ma eh, mi sono fidata di lui posso eh, sì, documentare non... che non sono assolutamente più no, l'osservazione è, è in realtà un ringraziamento perché questo libro è il tema che voi come da Sud avete coinvolto l'Apsos. è un tema profondamente inattuale almeno visto da chi come me, sono un quarantenne si ricorda cosa sono stati gli anni 80 e gli anni 90, nella formazione del nostro immaginario di preadolescenti, di adolescenti, Il 1992, non quello di Accorsi, quello che abbiamo vissuto, eh, è stato una, uno spartiacco per la formazione della nostra identità politica, della nostra sensibilità sociale, ricordarsi cos'è stata quell'estate, Capaci, Via D'Amelio, la mafia è stato personalmente io sono uno che ha studiato giurisprudenza immaginando che tra le varie cose che poteva fare era fare il magistrato perché era la cosa giusta per salvare il suo paese diciamo così nell'infattivismo eh, protratto di quando scegli che università fare il fatto tutt'altro, un poi crescendo però e, e come me erano tanti, come noi erano tanti, cioè nei nati... Eh, cioè. Non è un caso, Jacopo, che l'indignazione del paese in quel momento è stato uno dei pochi momenti in cui ha portato i politici, anche se erano coinvolti a fare delle leggi eh, certo. di contrasto reali, certo. che è una cosa che poi non è mai avvenuta. Certo. Cioè, se e noi quello dobbiamo a questo, questo sentimento comune che abbiamo provato... era, era tutto... Però era questa cosa, era anche è stata molto di moda, ha orientato scelte, gusti, costumi. Eh, scelte anche elettorali anche quelle che poi hanno preso una via, una storia che non immaginiamo ma la storia della Lega Nord che finisce con un tesoriere dell'Andrangheta inizia da tutt'altra parte paradossalmente e non avremmo avuto quella storia quella stagione la rete eh, appunto, che finisce con Luca Orlando che fa il sindaco da 25 anni a Palermo ma inizia in un altro modo quindi la, la forza del lavoro che fa da Sud, che conosco meglio e mi ha fatto piacere vedere che i ragazzi di Lazio sono coinvolti così tanto con questo lavoro, ha la forza anche del coraggio di stare fuori dal mainstream, perché voi ci siete stati, avete parlato di mafia e di mafia a Roma, in un tempo in cui non era popolare, non era eh, di richiamo, non era di mercato, però, c'è una cosa che voglio dire su Marco Carta che magari non tutti con conoscono, sanno sanno, mi permettono, mi prendo questa riga. Famiglia degli degli capisci? Questa è una cosa tragica. Ama fare politicamente scorretto e questa è una delle sue virtù, tra le secondarie principali, ma la sua virtù principale come cronista in questo tempo è che è forse il giornalista di sicuro è il giornalista che ha seguito, seguito più audienze del processo mafia capitale credo che le abbia seguite tutte se non le ha seguite tutte si è persa proprio qualcosa di minore minore, ma, ma proprio poche nel senso che lui sa tutti gli aneddoti diciamo fino al settimo grado di parentela culturale con mafia capitale vi può raccontare cosa eh, diceva il conoscente di un amico di un consigliere di municipio diciamo di minoranza. Che la mafia sociale? Di... secondo me, sta da. Aspetta, no, no, no, non rispondi tu, ti faccio io la domanda, no, eh, no, eh, Ecco, però io ti vorrei chiedere, Marco, voi che lavorate da tanto tempo per raccontare che la mafia a Roma e nella capitale altro piccolo inciso, questo libro è in piccola parte un libro sulla mafia che c'è nella capitale e in grande parte un libro su come la mafia controlla ancora le città, le città del sud le migrazioni, l'immigrazione di come i baby scafisti eh, sono di fatto affiliati a delle organizzazioni mafiose molto bello il passaggio iniziale sul welfare che hai fatto tra l'altro perché il cuore è sempre lì ecco in tutto questo, ma il processo mafia capitale, la mediatizzazione che anche noi, anche noi insieme, lavorando insieme abbiamo dato a questa parola scelta dalla procura alla fine della storia e alla fine del fatto che comunque i processi giustamente servono per provare delle accuse in termini giuridici e per dimostrare l'esistenza di comportamenti che rientrano in fattispecie di reato e se questo non succede... Viva le assoluzioni, questo dobbiamo dirlo e ricordarcelo, perché se no finiamo per tifare con, per, per condanne frettolose. Ecco allora, in questo quadro, questo processo ha aiutato la coscienza civile, il livello culturale, oppure alla fine della storia resterà di fatto l'aver spostato sul piano giudiziario una questione politica che perdura, che è enorme. E che grazie a questo processo però oggi è un po' più difficile affrontare. Allora, eh, io provo a rispondere. Allora, innanzitutto noi non parliamo solo di mafia in questo libro, ma eh, noi cerchiamo di rispondere più banalmente alla domanda perché un bambino diventa un criminale. Questo è il tema del libro. Quindi la mafia è l'aspetto quello eh, più importante, ma poi si va anche. Eh, nel, nel libro ci sono anche i racconti più a persona di piccoli criminali. Allora, la domanda che fa, eh, diceva Iacopo Dondelli è difficile. Quindi non. Allora, <ride> quindi rispondo. Eh? Allora, il processo Mafia Capitale è senza dubbio aiutato, l'inchiesta mafia capitale, perché la, il termine mafia era un tabù nonostante. Roma è storicamente il punto d'incontro delle mafie, che a Roma fanno affari, a Roma investono, comprano i locali alla moda, a Roma in questo momento da, da diversi anni è, il, è lo snodo principale di tutta la cocaina che gira in Europa, il porto di Civitavecchia insieme a quello di Gioia Tauro è uno dei, eh, dei, dei porti principali per il transito della droga che arriva dal Sud America o dalla Spagna, quindi a Roma le mafie sono presenti, sono presenti anche in maniera in maniera militare perché se vogliamo quello che succede a Torbella Monaca eh, nasce perché nel 1980 alcuni membri de, de, de, del clan della Camorra, del clan Moccia, inviarono una persona, che è questo Michele Senese, a organizzare in maniera militare il, lo spaccio di droga nella nostra città. Il problema di mafia capitale è che ha spostato il, il senso della mafia, purtroppo il processo da una parte ha, ha sdoganato questa parola, dall'altra l'ha banalizzata. Perché le mafie c'erano prima e ci sono ancora adesso, ma il vero, il vero tema a Roma non sono gli appalti pubblici, soprattutto in mafia capitale, perché gli appalti pubblici in mafia capitale sono circa 60 milioni di euro gli appalti contestati a fronte di un bilancio annuale che è quello del Comune di Roma di 6 miliardi, quindi è una cifra irrisoria il vero mercato è la droga, la droga è il mondo che sposta i soldi il vero problema sono le sale slot a Roma ci sono il 13% di tutte le macchinette presenti in Italia quindi circa 55.000 macchinette e 300 grandi sale slot per cui da una parte il, il, la mafia non è più un tabù dall'altra però eh, rimane il problema le mafie continuano ad operare e l'attenzione si è spostata eh sì. ci si è concentrati sulla, sul binomio Buzzi e Carminati da questo punto di vista, e questa è un'altra opinione personale, la colpa è anche di, dei giornalisti, perché hanno giocato, questo ritorniamo al tema dell'immaginario, hanno disegnato questa figura di Carminati, l'hanno fatto diventare una, una figura mitologica veramente. Cioè, e, e questa cosa è, secondo me si è ripercorsa anche sul processo. Nel processo si è, pagato, si è parlato pochissimo, quando, anche nell'esame a Carminati di cose che riguardassero il processo ma si è riparlato sempre di cose relative a 30-40 anni fa e questo è un aspetto in cui il problema dell'immaginario è stato centrale perché ha, ha, ha spostato completamente il focus su quella che era l'inchiesta e su quelli che erano il problema di Roma cioè, una delle cose che a me sembra più che io trovo incredibile è che nel, nel processo mafia capitale è centrale il, la corruzione nel sistema dell'accoglienza il sistema dell'accoglienza a livello nazionale era il garante fra i comuni e il governo italiano era Luca Devine. Luca Devine era stato il braccio destro di Walter Veltroni lui è stato condannato a otti anni e mezzo ha patteggiato, sia, ha patteggiato per il processo al Cala di Mineo e per eh, Mafia Capitale a otto anni e mezzo quindi è evidente che fosse una persona a marcia a gestire questa cosa però il sistema dell'accoglienza non è stato toccato minimamente non è stato minimamente toccato, non sono state messe in discussione gli appalti, le modalità, la, i famosi 35 euro che non vanno ai migranti, non è stato toccato assolutamente nulla. Quindi da questo punto di vista eh, concentrarsi su, su Carminati è stato funzionale, funzionale per i veri problemi emersi con Mafia Capitale, che è poi la corruzione, perché eh, la, la Mafia adesso non ha bisogno di uccidere, utilizza la corruzione, questo è uno dei punti centrali dell'inchiesta di Vignatone, perché devo ammazzare qualcuno se almeno posso. Ma secondo me hanno fatto bene a usare la parola mafia. Secondo me sì. Perché alla fine con questo è un... Secondo me sì. Allora, visto che qualcuno comincia ad alzarsi, potremmo magari proseguire con domande e richieste davanti a una birra, davanti a, a qualcos'altro. Io però, se qualcuno ha delle domande ovviamente non, non ci interrompiamo, però un invito lo vorrei fare. È banale ma la serata lo impone. Eh, mi piacerebbe vedere questa piccola, eh, come questo piccolo gruppo di libri scomparire nei prossimi 10-20 minuti perché vuol dire che tutti voi l'avete preso da portare a casa e lo leggerete. Eh, e vorrei fare due, due notazioni finali, ma ripeto, magari non finali, che riprendono un po' anche quello che diceva Jacopo e quello che è stato detto durante la presentazione. Il primo è un invito a Zeno, a Sara e a Lapsus a proseguire nel, loro, nel lavoro di, di ricerca e di studio che è stato iniziato con questo libro perché il tema dell'impatto di Medium, dei videogiochi ed altro è un tema che da qui nei prossimi anni avrà un, un impatto sempre maggiore e il fatto che non ci sia una letteratura è vero che lascia un po' sgomenti ma lascia anche praterie da, da, da esplorare il secondo, mi, mi ricollego un po' al tema del, del processo e al tema del è stato giusto o meno chiamarlo mafia oppure no. Io non ho le esperienze e le competenze di Marco, quindi non, non, mi, non, non mi esprimo su questo, però dico che ripensando alla storia del Sud, ripensando all'esperienza, alle scel scelte che loro hanno fatto, eh, mi verrebbe da dire, eh, come dire, speriamo che abbia cominciato a, mh, al di là del, del fatto di fare un meno per le manette, che sono, su cui sono d'accordissimo, che abbia iniziato a spostare invece un'attenzione, un una sensibilità su cui il vostro lavoro possa cioè, la in, eh, la non è un tabù. esatto cioè, è come viene in mente quando anche a Milano negli anni 70-80 parlare di mafia sembrava no? una bestemmia cioè, ma so, anche ancora no, no, pochissimi eh, anni fa no? Ci sono stati prefetti che hanno fatto gaffo, imbarazzanti sì, sì. dicendo "Ah, ma a Milano è una mafia cosa dite? si tratta di altro per cui diciamo che speriamo che si sia rotto un argine su cui possano fiorire inchieste e lavori culturali, editoriali di qualsiasi altro tipo che possano dare un contributo. Per cui l'invito è, compratevi il libro, leggetelo e non sfogliatelo e basta. Eh, continuate a seguire l'app su Seda Sud e grazie a voi che avete ascoltato il loro contributo. Grazie di nuovo a tutti quanti, venite appunto a comprare assolutamente il libro e magari portatevi a casa anche un altro dalla libreria. Grazie a Martino, a Marco Carta, Zeno e Sara.